Il sole sorgeva da là, volutamente, secondo me, l'architetto Azzurri, per infrangere un poco i raggi del sole, che poi sarebbero nocivi per le droghe, aveva fatto mettere questi vetri colorati, eh, che sono tra l'altro molto belli. E questo grazie al eh, capo officina, insomma, e, a, e ai pazienti, perché questo me lo ricordo proprio io, che avevano costruito questa cancellata metallica identica a quella in legno esistente sembrava di essere in un altro mondo perché la farmacia era un luogo di quiete di tranquillità non doveva esserci rumori vento perché poteva smuovere le varie cartine delle preparazioni e non dovevano esserci distrazioni perché non si doveva sbagliare quindi quasi era come entrare in chiesa. Questo è il papavero dove praticamente dall'estratto di papavero si ricava la morfina, l'oppio. La prescrizione può essere fatta così, eh, tanto di fenacetina, eh, piramidone, eh, anagrammi venti eh, vuol dire che sia del piramidone che della fenacetina si mette in quantità uguali. Poi può aggiungere praticamente un eccipiente eh, che aumenta il volume oppure migliora anche l'assorbimento della sostanza. Come si somministra? Si prendeva la scialda, si inumideva, si metteva in un, nel cucchiaio, si versava la polvere sulla scialda, si somministra al paziente con un'abbondante quantità di acqua successiva. Allora molte volte si facevano le pillole, eh, si formava l'impasto, sempre con gli eccipienti e il principio attivo. Facevamo un cilindro molto lungo, tipo per esempio il picio, della lunghezza. Si riportava qui, sullo stampo, si chiudeva. Questi sono taglienti e in parti uguali sezionavano praticamente la nostra preparazione. Quindi avevamo la certezza che ogni pillola contenesse il principio attivo adeguato e in parte uguali. Io ho vissuto il periodo praticamente eh, che dalla galenica poi si passa alla specialità medicinale. Eh, lo psicofarmaco poi è quello che ha aiutato a, a cambiare l'ospedale psichiatrico. Le fenotiazine sono state le prime, poi sono venuti eh, i butyrofenoni, all'operidolo e quelle lì hanno fatto veramente il passo, la differenza. Si era divisi in gruppi, perché si erano diventati qui nove barbieri, nove barbieri fra quelli che c'erano prima e, e quelli entrati. 3, 3, 6, 3 9, si era Tre gruppi. Allora dice, io vado in infermeria e, e, e Livi. Poi quell'altri quell tre andavano al Crepeli e Morselli, quell'altro andavano e, e si girava all'infermeria e, ecco, e Quando avevi fatto ritornavi via, ma c'era da fare 70-80 barbe per uno, eh? non è che di più, secondo, secondo e qualche taglio di capelli. Ma insomma, eh, perché qui c'era stato, ora non mi ricordo, ma più di mille, mille malati, eh, anche duemila saranno stati, ora non, non mi ricordo all'inizio. Perciò eh, il lavoro c'era tutti i giorni, tutti i giorni, si facevano due volte alla settimana e, e si, si passava le barbe. Ci sapeva dietro, ognuno di noi ci sapeva aveva un malato, chiamiamolo malato, insomma, che ci, dava, ci aiutava, portava la cassetta perché sentiva importante anche quello, no? portava la cassetta poi eh, si metteva lì, noi si lavorava qui in un, tre, tre, no? tre, qui c'erano le panche oppure le seggiole, perché c'erano parecchie panche, panche di legno, no? le panche lunghe, perché la seggio era più pericolosa, una panca o c'è sempre qualcuno prima di pigliarla, era anche pesante, no? e c'era questo qui che ci insaponava in serie, tutta una fila che si lavorava in serie, non è che si stava lì appena, appena fatto la barba, una passata sopra, naturalmente. Ora c'era qualche d'uno esigente, c'era qualche d'uno che era malato per modo di dire, però stava qui dentro per, per tanti altri motivi. Con quella rasoio, con quella lama, eh, cioè, aveva fatto 50 barbe quel giorno, uno gli era un altro. Dai, lavavi nell'acqua e via, ma insomma, taglio i capelli a un taglio normale, più o meno. Ora c'era qualcuno che ci teneva, gli si faceva un pino meglio, ma se no, no, no, no con la macchinetta per bene, la sfumatura è fatta per bene, non è mica perché, per, non è mica fatti male, però un po' di pulizia, insomma, ecco perché. Non volevano andare via, alcuni per, per i cappalli si andavano scorsi, di buono, perché non volevano, non sta qui, ormai erano il suo ambiente, il suo corso, stavano qui volentieri. C'era uno che era riuscito a, a fare le chiavi e riusciva a aprire le chiavi, le porte, che c'erano le porte, uomini e donne, ferature complicate un po', eh, pure lui le fece. Poi ultimamente... Ora che lo volevano, volevano, volevano mandare via perché era abbastanza suonava la chitarra, cantava un po', insomma era un'autodidatta ma si era, era, era ambientato bene. E, e diceva quando volevo andare via mi e mi ributtavi dentro, mi, ora, ora, che voglia, ora, ora vorrei stare qui mi volete mandare via. Ho incominciato a fare le fotografie nel 64, a fare le fotografie in generale anche qui al San Nicolò, Fotografie eh, tessera a questi malati, privato, sempre da privato la fotografia. Fotografi da privato perché noi venivamo come privati e facevamo le fatture ogni, ogni anno, ora mi ricordo quando era alla fine, con l'economo Vanni, c'era quel tempo di l'economo Vanni. Ci chiamava all'ospedale, cioè il Vanni, ci diceva ah, c'è da fare 10, 15 foto a settimana, a volte anche due volte alla settimana. Quando entravano le persone in, in ospedale che avevano avuto dei problemi e non fotografavamo tutti quelli che entravano, dal bambino alla persona più anziana. Mi aspettava Enzo Morelli che veniva a accompagnarmi lui, con un malato che mi sembra si chiamava Pietro, che portava lo schermo bianco perché doveva essere bianco dietro. La cravatta e la giacca e tutte quelle che si fotografavano a letto, insomma, in piedi, si metteva questo telo dietro. C'era fatto tipo una cornice, le metteva una camicia, poi la cravatta e la giacca. E poi dopo le la rilevavano subito, non è che la teniva, perché poi c'era a fare quell'altra. Era... No, no, andava, infatti si vede qualcuno è grande, qualcuno è stretta, però insomma. Veniva fatta una, una foto e erano poi tutte uguali, cambiava solamente la persona perché... Uno andava al caffè latte, allora quando era al caffè latte preparava il caffè latte per tutti i reparti, per bere... Poi dopo ci da ripulire tutte le pentole, perché le pentole erano enormi, 150 litri, 250 litri, si chettero male, ci entravi dentro. Ted Pensa aveva il potere per fare 5.000 parti. C'aveva un caminetto con un girarrotto, 144 polli consecutivamente. Si cuoceva, capito? Arrotto, girarrotto, eh. I menù, i più erano polpette circa 3 a testa, 1.200 polpette, 1.500, si facevano tutte a mano. Poi lì arrosto, che si, si davano a, a ottavo, no a quarto, a ottavo. E poi che si fa? Pasta al pomodoro, quasi sempre, anche al ragù, ma le più volte era al pomodoro. C'era una pentola del brodo, che si faceva il brodo e si coceva al bollito, era da 500 litri, qui, qui, qui proprio qui c'erano delle scaldavivande scalda che si tenevano lì pronte, qui entrava il furgone, si caricava e andava via e tutto. Le vivande calde partivano? Partivano per parti, era proprio qui. Poi il forno era un bel ambiente, era largo, era... era perfetto quel forno mi ricordo. Era un forno a vapore a vapore sì c'è uno sotto e uno sopra a Norino c'ero er io e certe volte c'avevo un malato sì, e portavano il grano il grano veniva trasportato dentro cassoni su e poi da cassoni veniva macinato si lavorava il grano de, delle fattorie che aveva le pie a disposizione. E qui il pane veniva fatto sempre con il vecchio sistema, diciamo come Cristo comanda. Il pane si impasta col tempo, tempo, con calma, con tranquillità, si fa lievitare con tutta calma e poi tutto il resto viene. Qua giù si faceva pane buono. Cioè, dicevano anche era il meglio pane di sera. Si faceva quattro vintali e mezzo, cinque. Quattro e mezzo, cinque di farina. Cinque di farina, insomma, di panini ce ne venivano diverse migliaia. A San Nicolò ho lavorato parecchi anni perché ero l'economato, no l'economato, servivo l'economato, c'era tutto, macchine da cucire, macchine per stirare. C'era tutto, in guardaroba non mancava nulla, pantaloni, giacche, camicie. E invece le malatte avevano la vestaglina, perché si cambiava spesso, si, si sporcavano le malate, Allora si cambiavano spesso. Quando c'è stata la votazione, no? c'è stato un anno da dare il voto, allora venne una malatta da me e mi dice, sono Sicilia, guarda, io lo do qui il voto, alla comunisti. Dico, chi te l'ha detto di darlo lì? L'infermiera mi ha detto di darlo qui. Brava. L'infermiera ti ha detto, lì. e io adesso, ti dico anche qua. Mi fece dare un altro. Dice, sì, sì, bene, bene. Allora ne do due, ne dai due. Quella dell'infermiera e quella mia. Le malate, guarda, sono semplici, erano semplici. Buona, brava. C'era una malata che nel reparto, ehm, nel reparto non mi viene il nome, andava alla finestra e diceva, ehi, quella gente che passa giù, venite su perché la mia scuola si è agitata. Per me è stato il, il tempo bellissimo. Quella del manicomio, tanto. Ho sofferto, però ho goduto anche. Ci, a noi ci consegnavano questa benedetta chiave, sembrava che si andasse nel carcere. Questa era la famosa chiave delle suore. Che non si doveva consegnare a nessuno questa chiave, si doveva tenere noi. Quando si usciva si, lasava, si lasciava in portineria perché non si poteva andare fuori con la chiave... Eh, si consegnava al portiere quando si ritornava si riprendeva la chiave e da lì poi la superiore mi accompagnò a... in questo famoso guardaroba quando io mi sono vista in questo stanzone grande grande con tutti questi cestoni a me come mi sono vista una nube davanti mi ha fatto impressione, eccolo, proprio, dicevo, e io cosa faccio? Vedevo tutti questi, tutti stracci, stracci, insomma, tutta roba da aggiustare, c'erano due, avevamo due, due, due sarte, grandi, una tagliava per, per gli uomini, giacche e pantaloni, un'altra per le donne, e io quando mi sono vista tutti questi vicinati, questi cestoni, diceva, ma io cosa faccio qui? Io vedevo tutte queste toppe, ma le toppe, mette, allora mettevano queste toppe, no? Io mi ricordo sempre la d'Argenio, quando mi fece fare il giro, giovane suora, eh? Quanto quant è che ero lì? Ancora avevo il magone. E mi, mi disse, suora Antonietta, gli è passato? Qui non si deve far vedere che si ha paura. Se si incomincia a vedere queste cose è finita. E mi porta al chiaruggi. C'erano le, le stanzine di queste donne che, che erano gravi, gravi. E c'erano quadrettini così, che si, si ve, la spia la chiamavano loro, che le infermiere giravano per vedere cosa combinavano. E questa lei mi diceva cosa aveva questa malata, che se me lo chiede ora io non me lo ricordo nemmeno. Mi fece V! Io e mi diemo una brontolata. Non deve fare così, non si deve far vedere dalle malate in questa maniera. La dottoressa, me la, io me la sono vista addosso. <ride> invece la porta era chiusa. Però come ho visto gli occhi di questa malata mi sono rimasto impresso a me e, e mi portava, continuava, continuava a farmi fare questo giro, io dicevo mi, oh, quando mi mandavi via, e gira, e gira, c'erano cento malati al Chiaruggi. Eh. Questa era la palazzina che comprendeva la cappella, la sala mortuaria dove venivano messi i pazienti che, che erano morti. Questa era un'oliveta e fino a, agli anni 70, diciamo, ci veniva raccolto l'olive per le cucine dell'ospedale. Sono stato 20 anni praticamente nello stesso reparto. Il reparto clinoterapia, il malato quando arrivava passava dall'osservazione che poi il reparto osservazione dopo qualche anno è stato chiuso e quindi venivano direttamente nel reparto dove ero io. Non c'era più il discorso del, del, dell'elettroshock, era ormai superato e si faceva altri tipi di terapie, tipo l'insulinoterapia e via dicendo, dis, disintossicazione per quello che riguardava l'alcolismo e niente... Una volta che si, si, si erano un po' aggiustate le cose, il paziente o veniva trasferito in altri reparti oppure restava lì da noi. Perché noi si lavorava con una legge del 1904, la quale legge del 1904 non consentiva al primario di decidere di dimettere un paziente, ma ci voleva una sentenza del tribunale sempre su parere del primario, però non era un parere decisionale, la decisione finale la doveva dare il tribunale. Poi è subentrato questo, chiamiamolo stratagemma, perché magari la gente veniva portata legata, mani e piedi, però si ricoveravano come volontari. Qualcuno quando gli si diceva, non è vero io sono venuto volontario, mi ci hanno portato, il primario a quel punto poteva dimetterlo in, dimetterlo in qualsiasi momento, era questa la, la cosa che diciamo ha migliorato parecchio il manicomio, se mi portano un etilista in delirium tremens, io quando l'ho disintossicato lo posso rimandare a casa, però prima non si poteva fare, Mentre dopo, il primario aveva la facoltà di dimetterlo. Così succedeva anche per altri tipi di malattie. Lo stesso schizofrenico che magari attraversava dei periodi tranquilli, il medico poteva decidere di mandarlo a casa. Ce n'erano parecchi che facevano così. Venivano un periodo di tempo di, da noi, gli si faceva per un po' di giorni questa terapia, Stavano un po' di giorni lì con noi, addirittura un mese o due mesi, dipendeva un po' da soggetti, e poi venivano mandati via. Ma le, le poteva mandare via il primario senza l'autorizzazione del tribunale. Io ricordo che dopo il 79, quando non si poteva più fare ricoveri, c'era qualche paziente che veniva qui disperato, voleva che si ricoverasse, ma non si poteva fare. Era un abuso la legge gli stiofarmaci eh, aiutavano molto quando, detto, quando sono entrato io ce n'erano due o tre soli non, non tanti di più poi piano piano si sono sviluppati e quelli più forti magari l'hanno un pochino smorzati e, e erano più adatti per altri tipi di pazienti però sono stati una cosa fondamentale L'elettroshock io l'ho visto una volta sola, ma sinceramente non l'auguro di vederla a nessuno, perché era una cosa tristissima. I pazienti qui dentro erano 2000, avevamo Grosseto, Viterbo e Siena. Quindi dopo andati via a Velli di Massa si erano arrivati intorno a 1400-1500. Poi piano piano cominciarono a diminuire perché chiaramente si cercava collocazione per chi non aveva famiglia in qualche istituto che non fosse manicomiale e quindi piano piano, piano piano, eh, il manicomio poi è chiuso, se così lo vogliamo chiamare, ha chiuso nel, nel 99. Sono arrivata all'ospedale psichiatrico e mi sono trovata davanti un muro di disumanità perché mi sono trovata appunto di fronte a situazioni in cui mi chiedevo perché questo atteggiamento di abbandono nei confronti di questi esseri umani praticamente, abbandono che non era tanto materiale quanto proprio un abbandono morale, un abbandono di rispetto alla, persona, alla loro dignità, eccetera. L'evoluzione è stata questa, eh, sono subentrate le leggi, prima la legge Mariotti e praticamente però che riguardava l'ospedale psichiatrico la 431 del, del 68 che appunto Siena aveva precorso un po' il discorso dell'assunzione del servizio sociale ma la legge lo, lo, lo prevedeva e lo imponeva eravamo in due perché avevamo vinto il concorso in tre assistenti sociali una fu assegnata all'istituto Dormea Ciali e Corbelli L'ospedale psichiatrico. Soltanto i reparti maschili erano 9, altrettanti erano quelli femminili. Entrare al Palmerini e trovare 120 pazienti che, che fluttuavano nel salone, eh, circolando intorno a un tavolo, seduti in terra, eccetera, che venivano dal bagno portando dietro bagnato sporco, eccetera. Mi chiedevo, mi chiesi subito, ma cosa. Qual è il compito? Che cosa devo fare? Pian piano però eh, è venuto fuori questo, che le persone ricoverate, per quanto fossero ormai storicamente ricoverati, e quindi secoli di vita in ospedale psichiatrico, avevano però conservato, non tutti ma molti, una, un contenuto umano di capacità, anche di colloquio, di, di conversazione, eccetera. E il lavoro fondamentale è stato quello del recupero, di un rapporto personale laddove si è creata la possibilità ma ehm, soprattutto un eh, recupero di tutte quelle che erano le risorse reali dei, loro, dei, lo, dei pazienti i quali molti avevano già pensioni proprie riscosse dai familiari molti avevano titolo ad avere la pensione e quindi tramite i patronati abbiamo attivato il percorso del riconoscimento e ehm, un'altra attività che appunto recuperò l'aspetto economico, la mh, ricostruzione della posizione di invalidità civile. Oltre a questo si cominciarono a, svolgere a promuovere attività che già in passato erano state svolte per esempio dal parroco che faceva la scuola, c'era cioè, il teatro, si facevano le feste, c'era animazione, una tantum, non è che fosse quotidiana, però la quale era chiaramente mh, che era chiaramente vissuta con una grande partecipazione dei pazienti, anche questo tipo di esperienza. Abbiamo cominciato a promuovere attività di ritorno nel territorio di provenienza, con attivazione delle famiglie le quali venivano e partecipavano ai pranzi, agli incontri. Abbiamo addirittura cominciato a fare soggiorni settimanali di 4-5 giorni, nei luoghi di provenienza, il che ha prodotto un, un, ottimi risultati sia per i pazienti i quali hanno veramente ripercepito l'essere persona, l'essere importante, l'avere la possibilità di ritrovare affetti laddove li trovavano. Insomma, non sempre, purtroppo. Ho avuto una consolazione che un giorno un medico avanguardia, avanguardia è venuto nella mia stanza. E, gli ho detto: Senti Angelo, io qui non riesco più a viverci. Io non mi trovo nessuno, i medici, gli infermieri. L'unico mi trovo malato. Lorena, ringrazia. Non so chi vuoi, sei sana. Cioè, alla fine, pur avendo una partecipazione umana, soprattutto. Enorme, eh, ti rendi conto come riesci anche a rimanere fuori da delle dinamiche che erano sconvolgenti. C'era chi con una sensibilità innata aveva un grande rispetto dei pazienti e svolgeva un lavoro attento e veramente di rispetto, altri che ormai erano entrati probabilmente nella logica del paziente che era matto e che non c'era niente da fare, matto era, senza nessun valore, probabilmente, e quindi qualche urlo, qualche maltrattamento. Come tu ti ponevi nel rapporto con loro sul piano di una relazione tra persone, scoprivi sempre quanto di loro era rimasto della loro personalità. Ma basti pensare alla ricchezza dei prodotti che poi facevano a ceramica. L'esperienza poi che ha portato alla cooperativa praticamente è stata un'esperienza di gestione da parte dell'ospedale psichiatrico dei corsi di formazione professionale regionali che la, region che la provincia demandò all'ospedale psichiatrico e furono aperti sia a pazienti che a eh, portatori di disabilità esterni e normodosati. Noi avevamo attrezzature, forni, aerografi, avevamo una storia, avevamo avuto la fortuna non solo di avere tutto questo, ma di avere anche personale che ci ha lavorato in maniera positiva al massimo, ha dato il meglio di quanto poteva dare. Ci costituiamo in cooperativa, sette pazienti, la dottoressa Marzotti, mi pare uno o due infermieri, un infermiere Civitelli, due insegnanti della scuola dell'obbligo e diventiamo cooperativa, Ollus, e siamo qui dal 1980. Per, per i medici giù dell'OP, per alcuni dei medici dell'OP, la legge 180 fu una sorta di, di dannazione, insomma, no? perché tutto sommato forse li costringeva a cambiare un po', insomma, no? li costringeva anche forse a perdere alcune sicurezze e quindi la osteggiarono, secondo me, in maniera abbastanza, abbastanza evidente. E, e noi invece eravamo quelli che proprio si se era sempre stati come dire, favorevoli a questo nuovo sviluppo perché poi, ripeto, un po' altezzosamente probabilmente ci consideravamo un po' l'avanguardia della psichiatria, eravamo tutti giovani tra l'altro tutti medici formati da poco e quindi ovviamente più vicini alle novità diciamo, che c'erano. Nel nostro reparto sul Santa Maria della Scala si, faceva, eh, insomma, si cercava di seguire la, eh, la metodica della eh, della comunità terapeutica e quindi tutti i giorni c'era una riunione con i pazienti, gli infermieri, noi si discuteva, si faceva un verbale, poi il giorno dopo ci si ritornava, insomma c'era un atteggiamento che era eh, di, di grande apertura e di grande contatto direi con loro. Qua giù mi pare che la situazione fosse un po' diversa, ecco, eh, quando poi, per esempio, una cosa mi ha colpito tanto e quando poi eh, è capitato per, in un periodo che si faceva le guardie tutti insieme e quindi anche a noi poteva capitare di essere chiamati qui dentro l'OP e quando io mi capitò due o tre volte e eh, fui chiamato la prima cosa è che uno va in un reparto con un paziente che non lo conosce e gli dice mi dà la cartella linea per piacere. Allora, qualche volta non te la volevano dare la cartella perché lei dice è chiusa, ne, ne, eh, ho capito ragazzi ma io e quando poi invece magari dietro insistenze veniva fornita la cartella... Notavi che c'erano degli aggiornamenti che si risalivano a due anni prima, a tre anni prima, e quindi, insomma, era insomma, un, po', un po' scoraggiante, diciamo. No? E le, le cooperative sociali in quegli anni lì erano un obiettivo che veniva dato dalla legge 180, no? trovare delle strutture intermedie, e allora si mise su questa, questa cooperativa dove all'inizio sostanzialmente c'erano solo due medici, molti infermieri, due assistenti sociali e qualche paziente. Fu il, lo, lo ringrazierò sempre il Vittorio Meoni che ci chiamò e ci disse che cioè l'orto dell'ospedale psichiatrico sta andando malora l'orto dei peggi perché non c'è più nessuno ovviamente che ci lavora. Eravamo nell'83, quindi insomma, dalla legge 180 erano già passati 5 anni, diversi malati erano morti, non c'erano più ingressi, quindi lì effettivamente stava morendo. La legge 381, che è quella che, regola, appunto, che, che regolò diciamo, il settore della de, de, cooperazione sociale, si, si basava su un patto implicito secondo me in cui Alcune strutture come le cooperative sociali si sarebbero fatte carico di una serie di persone difficili, diciamo, svantaggiate in, tanto, in, in, insomma, in vari sensi, diciamo, dandogli lavoro, quindi non eh, tenendole così con un sigaro e via, ma assumendole e eh, dandole tutti i diritti eh, che sono insomma, predisposti per i lavoratori, mentre dall'altra parte gli enti locali, avrebbero dato con qualche favore diciamo, una fetta di lavoro a queste strutture. In fondo questo si basava sul fatto che così le, le, gli enti locali avrebbero risparmiato probabilmente sul, su quella che era assistenza, insomma, perché noi come cooperazione sociale forse saremmo stati in grado, qualche volta lo siamo stati, di eh, far uscire dall'assistenza pubblica alcune persone e di farle diventare finalmente cittadini a tutti gli effetti per una serie di motivi che sono anche giusti e, di, e la legislazione che è diventata molto più serrata diciamo, su certi aspetti piano piano è andata a finire poi la, su questo si è stesa la crisi economica e, e quindi naturalmente tutti quei, quei settori lì sono stati completamente finiti diciamo. quindi a questo punto le, le cooperative sociali si reggono sul fatto se, se si reggono lo fanno sulla propria iniziativa sostanzialmente, tant'è vero anche noi ora continuiamo a fare un po' di lavoro di verde, ma lo facciamo per i privati, diciamo. Però l'idea del lavoro, è che il lavoro servisse per occupare il tempo, per rimettere a posto la testa, per eh, insomma Livi lo descrive molto bene, no? per dare una partizione alla giornata e anche per distogliere pensieri cattivi, diciamo, e questo è vero e continua a essere vero naturalmente. In più, se a questo ci si aggiunge che se il lavoro è remunerato e è riconosciuto, diventa un, un modo con cui uno si rimette in, in, in piedi e si rimette in circolo diciamo, nella società. Un caposaldo diciamo, della ehm, riabilitazione psichiatrica è, è quello che riconosce eh, la vita dell'uomo eh, divisa in tre aree fondamentali, che sono eh, casa, lavoro e tempo libero, voi eh, se pensate eh, a questo fatto e eh, pensate che eh, quando c'era il manicomio queste tre aree si svolgevano tutte sotto lo stesso tetto e questa era la critica principale che tanti sociologi tanti, hanno fatto, cioè, l'istituzione totale era totale in questo senso perché racchiudeva tutti i tempi della vita. Sono convinto che il, la, la piccola fortuna che per ora ha avuto l'Orto dei Pecci, anche sul versante terapeutico, cioè nel cercare, nel, nel riuscire a, a seguire tante persone, e alcune sono anche molto migliorate, nasce dal fatto che, che siamo potuti stare in questo luogo, perché la bellezza è, è terapeutica, insomma.